Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo VarianoTX e Marco007. È... E... Provo a stare qui però non so se... E il volume mi mm -hmm. sa che è un po' sì, troppo alto. Io. Vabbè, uh, vabbè, continuiamo a fare il video di YouTube. In questa puntata, il regno di Estate è un pericolo. Il vuoto occupava ormai il cielo intero, la fine del mondo era vicino. I nostri eroi non avevano molto tempo per trovare le stanze fuori. Non è che avrebbe accettato di separarsi da più preziosi dei suoi tesori. Mario entrò a palazzo, lasciando dietro, uh, dietro di sé un esercito di tipi e FIFA sconfitti. Livello! Save! La fine di un mondo. Eh, grazie per lo spoiler. Splendidori, eroizzo non giunti a corte. Non so come si chiamano quando li faremo, così. Abbiamo udito dei voti, spiacevoli, contro quelli con spiacevoli, con di avire, i generi. La leggenda Abire e i nostri, i nostri e lui avevano preveduto come si. Ciao! Ciao. <coughs> il tuo tuoi progettori dicono che devi ci dare in a sganciare il cuore puro! Non hai sconfitto tutti i certi festivi. ma vista la situazione, si, sì, posso concedere l'onore, onore, troverete solo anche al 26 portale. Vai a prendere il cuore puro, che tanto ampiamente dai miei fati. E non me lo puoi dare tu? Ti mm, inserisco con testa alla corona che hai. Questo è il cuore puro. Questo è il mio insieme. Oh? E? No. Bombo. No, no, no, no. Chi no. ha piazzato Bombo? Ma, ma l'esplosione non ti ha fatto nulla. Neanche un graffio. Che, che gliela? Te trasporto, come fa? Pensavate che vi avrei lasciato prendere il cuore puro? Che idioti! Non serve, ti faccio le fle. No! Sorpresa sono io! <totipi> Siete proprio stupidi, credevate che il re estivo vi avrebbe lasciato il cuore puro? Eh, quest ora... Quest ora dico, sì! A quest'ora sarà accorta a schiacciare un pisolino sotto le coperte. Dorme come un bambino mentre il suo mondo va in rovina. Levati le piedi, raggio! Stupidi, non capite? Che sono qui apposta per interagirvi. E io non sono tenere la carina con i copri. Tu la notte e l'ora della mamma. No. Perché no? Ok, non lo so però. Uh, Mario... Pisci. Ma... No, no, no, Mario, Mario. Perché lei vedi che è 3 Dio? Mario e Manolo. Sì. Non sarebbe è... tipo questo. Usi Manolo e lo no. scrivi Potresti schivarlo. Uh, no. Faccio PC, PC e PC. È piuttosto facile qua. Ma dai! Vedi che era scarpo, lo sapevo io. Lo dicevo. Tu non hai detto niente. si sì, io te l'ho detto, ho detto pure questo, era un po' scarpo. Allora non ti ho ascoltato. Eh, come sempre. Vabbè, ok. Ok. No, scusate per il taglio, per sbaglio ho spento la registrazione vabbè uh, abbiamo cambiato le batterie non è cambiata molto la situazione ma almeno un pochino migliorato ah. <ride> si è rovinata da sola io sono troppo vicino alla telecamera ok è molto fastidiosa perché lei ci sta facendo solo perdere tempo l'ha detto lei stessa è qui per intralciarci che bello si sì. No, non serve, poi non, non, non puoi colpirla, solo i germi possono essere colpiti. Oh, okay. E da, che? Io davvero pensavo che uh, Mimi fosse il 26S multiplicativo. Ok, basta. Te l'avevo detto, ma che cacchio si sì, ma vedi dove le lancia inutile basta che caccia almeno con lei li posso proteggere, cioè certo. Limina! Uh, che è bimina? è il nome che abbiamo che uh. il suo nome da ascella. dov'è? vieni qua pure Dai, fatti vedere. No. No, non c'è una storia segreta sul fatto che mi è maschio. No. Se ho da solo. No, è, è che tu avevi una cosa in mano. No, non mangiare. Oh. Sì che lo mangio, se no muoio. Ci credo che questo infame. Sì, ma cos'è? Vieni, Il... Santi, vai! E tu non sì, ci ho provato, non no. andava. Prendi! Forse mi stava per attaccare. La smetti! Non bambi. ti stava per attaccare! Si è rimasto secondi! Ma che cosa ha appena fatto allora eh? si è andata davanti, dopo tre anni! Ah, L'ho ucciso! <ride> Aia Ti avranno già infilzato le gioche! Che male, siete un branco di bulli che picchiano ragazzi in difesa, Rozzi! Ma vedi che anche Pitch? è femmina. Ok. Ma non fa niente, niente, niente. <ride> il piano è riuscito. Non mi credete? Guardate in cielo. Sì, ma morirai pure tu. Mia. Il vuoto è gigantesco. Aspetta. Eh, ti pare? <ride> Già, vi ho fatto perdere un sacco di tempo. Adesso potete anche dire addio al vostro stupido cuore puro. Questa psicopatica stava solo cercando di farci perdere tempo. Wow, non l'ha detto prima di combattere. Ah. Wow, quanta perspicacia. Avete mangiato pane e volpe a colazione? Beh, ve l'avevo detto che sono più cattiva alle Conte. Oh no. A ogni modo è stato un vero piacere, ma non posso fermarmi a giocare con voi. Però un po' qui ci saranno fuochi d'artificio. Ciao ciao. Switch! Mi dispiace per tutti. Cioè, ci dispiace per tutti quei tagli, ma. Uh, ah, mo! Il telefono si scarica ogni due secondi. Mo entra una mosca in camera e cerchiamo di ammazzarla alla fine la schiaccio. E la uccido, la, la distruggo. Signore, sta per morire. No, lui deve difendere il suo nome. Deve rimanere lì. così funziona con i giapponesi, non si prende no Oddio. io? Me la, io me la do a gamba. e Peach, la... Mario e Bowser sono italiani un secondo? se io prendessi tipo... forse An forse andiamo più veloci probabilmente mm. o oh. oh forse no, visto so che questo è un mondo ormai è giunta per lui è giunta la sua fine povero, poveri ezzini mi stanno così facili ok, salve lui vuole combattere con lui ti è un bel la mosca? no non ah, sì. come la mosca? la mosca oddio lasciamo stare, lasciamo stare siamo perduti, non c'è nulla da fare Ah, uh, tu ridi! <susurre> <ride> <susurre> iii, mosca dello schifo Perché ho buttato tutti i tuoi fazzoletti? Non potevo conservarli guarda, c'è cioè, proprio... Oh, a live! Madonna mia, non ce la faremo? No, non così Tanto magari no, magari, no, magari non... vedi un attacco epilettico sta mosca nello... Guarda! Ce cioè l'ho proprio cocciuta! Si vede un puntino nero sulla telecamera! Madonna mia! Lasciate perdere sta mosca! Che è meglio? Il corteceno è come se già lo conoscessi Perché lo conosci! La, ormai l'avete capito tutti che è blumiere il corteceno Ma io lo conosco, almeno l'ho conosciuto ma... Come? E quando? Chi è? Non me lo ricordo. Ok. Oh. Oh, salvo. Mosca... Muore, no, muore, no, mosca. Sussurra... Bene, non calciare la telecamera. Mario, capisci? Ma oh. ci, pensi, ci pensi che si mette davanti all'occhiello? Con la telecamera. Mario, uccidilo. Chi è? Chi va? che succede? Anch'io mi sento un po' scombussata, non lo so. Però non posso dire che siamo tornati a svolta via. Ma cosa è stato a dire. Ma cosa ne è stato a dire Steve dei TPS? È il cuore puro? C'è solo un modo per scoprirlo. No, il cuore puro è morto. La porta che comincia a quel mondo è ancora in piedi. Chissà. Che facciamo? Lo siamo? Sì. Sì, credo che dovremmo attraversato. Oh my. Ti Abbiamo prego. finito il livello! No, eh, non, non è posso... vero perché... Ma sì. no, sta ricorrendo... Il piccio sta ricorrendo la mosca. Vai via! Vai, vai via! Ci vedi un amico così? Che si mette davanti allo schermo e te lo vuoi colpirla. Ok, niente, dobbiamo tornare adesso a rifarci tutta la strada. Giusto? No, no, no. Il il livello Nivello 6-1! c'è un bene. perfetto, siamo nel vuoto totale, la mosca viene così è proprio al massimo della visibilità non c'è più nulla questo non può essere il magnifico mondo in cui eravamo Gua Guarda! madonna mia che nervoso un attimo, sento qualcosa, sei debole, ma è qualcuno sembra impossibile che sia rimasto qualcosa, ma dobbiamo andare a vedere ok, quindi ora sostanzialmente Porteo! Ogni tanto troveremo delle macerie, ecco tipo questa, ma nulla di interessante. Neanche i cadaveri non ci sono perché è un gioco per bambini. No, perché tutto è stato aspirato via. E perché ci sono le macerie? Vabbè. E perché cosa, è tutto bianco? Qualche cosa che è sopravvissuto. Oh madonna, ti prego. Marco, facciamo qualcosa. Ti prego, un piccolo taglio in più non ti costa niente fammela ammazzare in effetti dovremmo, fai... dovremmo tagliare no, tagliamo fino a quando non arrivi uh, no, però adesso facciamo un piccolo taglio ok, abbiamo ripreso ok, Peach si era pure addormentato abbiamo cercato di sterminare la mosca Finché non si è messa nell'angolino e io con un colpo secco di tovagliolo preso dalla cucina l'ho spiaccicata sul televisore e poi ho pulito con cura l'area del diritto. Va bene, insomma. La polizia ci siamo... non ci può, può perseguire. Insomma, ci siamo liberati del problema una volta per tutte e adesso non ci darà più problemi, si suppone. Perché ora nel cestino della spazzatura. <coughs> Insieme a sua sorella. Tutta No, mi sa che sua sorella non l'abbiamo proprio presa. E mi sa che è lei sua sorella. È probabile che ci siano state due mosche, quindi. No, eh? è probabile che è, ci sia stata solo una mosca e l'altra volta non preso Ecco, Ci mese. siamo Finalmente. Cosa c'è là? Cosa c'è là? Chissà La... se dice porte che o sia pure. È un cuore puro. È, pu è, è incredibile, ma, ma è sopravvissuto alla totale distruzione di questo mondo. Wow! Ma c'è qualcosa di strano sembra di essere nel deserto, è vero? ah, lui? cioè mister e... Ehi, che succede? Sembra che il cuore a sia si assierà, I cuori pure non sono poi così resistenti Vabbè, fa niente, lo sgrappiglio lo stesso Oh yeah, il sì. Ehi, bellezza <ride> dialogo per pizzo! Eh, certo, c'è un dialogo per tutti. Figo, una terra desolata come questa non è il posto per una ragazza come te. E si tu gente con la maschera e eh, mostri il, vero, il tuo vero volto. Guarda, lo dice il profetico, se una cosa non piace al Conte, puffo sparisce. Io me ne vado, non mi, mischiate, non mi mischiatevi non negli affari del Conte, se volete vivere al mondo. Neanche uno con un uomo mascherato come te può assistere alla distruzione di un uomo così, senza provare nulla. Come puoi non capire che il piano del francescene è completamente in pollo? Sempre in cerca di guai, eh? Volete combattere? va bene, non posso certo deludere. Manolo! Frommato all'attacco! E mi la Bowser, Bowser e Manolo. Non sapevo neanche. Hai detto che l'ha perfezionato, cosa c'è di più? Oh mio dio! Signore e signori, questo è l'ultimo ritrovato dalla Frabot. Ecco il mio nuovo fratello. Frabot Model. Eh, la solitamente colpisce come un fulmine. Ehi, principessina, riesce a non farti rapire prima che ti sconfigga? Fatti sotto Comunque lì c'è il Ma no, tanno... bisogna lanciargli le mani addosso. Lancia Bowser, gli... Bowser perché bo potresti anche colpirlo con le. le... le... <coughs> Comunque, uh, uh, questo no. boss uh, di vita ne ha uh, poca. Sì, perché ne ha 64. Non uh, uh, Numero che... perfetto. Wow. No, neanche è invincibile. allora non serve me, mi sa Mario allora. aspetta, io voglio vedere com'è Frabot in 3d oddio serve. va bene, è appunto, sei giusto oh è stranissimo, io l'ho visto in 3d anche nella prima battuta ah, è brutto, è brutto via, cancella, cancella via. ah, i baffi rotanti no no qui qui qui ah lol, non puoi il tempo allora Mario e Manolo come sempre Mario con Manolo ah, ci sta a prendere solo le mani e allora. ah sì. ok, piccio e Manolo si okay. mi difendo almeno oh mio dio che cos'è? ah si sì. diventa Kirby qua ma Mister le piace il vuoto, nello spazio, nel mondo distrutto ok? Ah bello le mani mi compagnano così Cioè per, lo sai che per ora gli hai fatto soltanto 5 danni? Mm. Sì, lo so E non è che mi lancio quel razzo quel razzo Noo mm. Dai questo attacco va schifo Usa questo. bombo, mi sa che il bombo lo danneggia non prova so bombo? No. Prova Ecco Usa ah, bombo, wow wow, poteva non farlo fin dall'inizio Vabbè. Oh, dove sta? Ha eh, paura di bombo Chi non ha paura di bombo Vabbè. Comunque Mimì ha... A, a Bombo. Mimì ha il fratello di bombo Perché. Perché quando. No, è vero, è vero. Quando oh. ci ha atteso la trappola... Eh, no, le, mi stava aspettando. La bomba che ha uh. lanciato è il bombo. Ok, l'ho ucciso. È morto, è viva. Dopo essere stato.. Ah, cosa? No, è il mio Fravax modello L. Sparo Missile! Missily! Eh. Okay. Li lanciavo anche prima i Ma è morto, oh, no? Ah. L assurdo Perché? Perché ho perso? Perché? Perché hai stars. perso? Beh, forse perché sei una mezza calzetta. <ride> <ride> Radi, ready, no, non la saletta verde, non è. Ma, ma sarei saetta verde, che, che saetta verde preparare se gli occhi Ho la sensazione di conoscere quello mascherato. Anche io sinceramente Oh guarda, consiglia non conosce questo mascherato veramente. Uh -huh. Deve essere ricaduto durante Il la. Mister periodo. L e Ma questo cuore puro è. Zangone. Sembra una roccia, non lucica. Portiamolo a Merlocchio, lui saprà cosa fatto. Hai sentito? Ok! Hai ottenuto un cuore scuro! <ride> Comunque questo video avrà probabilmente la miniatura soltanto del 6-2 Perché è come rifare un livello il 6-2 eh, eh, eh. Non so perché, ma quelli non riesco proprio a batterli! T hanno ferito nell'orgoglio, Mister L. Nell questa musica qui, quando. Quando c'è questa musica si capisce che c'è il mezzo, ovviamente. Eh sì. Ti hanno ferito nell'orgoglio, Mister L. Allora, hanno demolito di nuovo il tuo robot. Mori? Oh, ancora tu, sì. Sono sconcertato. Pensavo che un robot gigante sarebbe bastato eliminarlo. Ci becca non posso tornare dal conte dopo, che dopo quello che è successo. Forse è meglio così. Che stai facendo? Ah. Ehi, ma piano, che fai? L'hai detto tu stesso, non posso tornare dal conte. Meglio che sparisca. Non sei per nulla divertente di mezzo, sei un pessimo clown. Che caratterino, ma guardati. Dai, le siano scienze per un minuto. Posso permetterti di frequentare Non posso permetterti di frequentare il conte troppo assiduamente. Se mi libero di te qui, nessuno mi scoprirà. Gli altri non sospetteranno mai di me. Sì, questa è la mia occasione Mi starebbe ora di andare in vacanza per qualche tempo No Ehi, ma che fai? Mi sei impazzito Non preoccuparti, ti piacerà, te lo garantisco A meno che, certo cioè, Non vai all'inferno non, non, no, non, pe non penso che ti piacerà, se, a meno che tu non sia eh, masochista Presto manderò quel gruppo di fica a farti compagnia. Abbi un po' di pazienza. Cioè quindi prima uccide Nooo. Mr. L e poi uccide noi. C'è la voce di Mr. L, no. Dove... lo fatta io? Bye, bye, Mr. No, l. No, l'ha fatta pure la TV. Ok. Cioè, Mister L uccide un mondo mentre lui uccide Mr. L. Non è stato Mister L a uccidere un mondo. Sì, però beh, No, no. Beh. no. La distruzione del mondo <coughs> di un mondo è una tragedia di commemura. Com vabbè, vabbè. Menzo vabbè, ma e i suoi amici però sopravvissuti al cataclisma e recuperarono il cuore puro. La fine del mondo aveva tolto lo splendore a quel cuore puro. Che avesse perso per sempre il suo potere? Per scoprire i nostri eroi. Partirono per svolta di là. Beh, l'universo è... non ho nessuna speranza se... se.. Ok, ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.